Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, come sempre date un'occhiatina veloce al mio sito, se ne avete voglia, perché ci sono sconti sui miei libri, trascrizioni e quant'altro. Vengo subito al dunque, oggi voglio dire più cose possibile nel minor tempo possibile. Allora, è una lezione un po' particolare, eh, che volevo fare un po' da, da tempo, ma ho sfruttato eh, diciamo, la richiesta del nostro ormai fans più attivo, come si dice su Facebook vi darò il badge, il nostro Antonio, nostro amico Antonio, che ringrazio, e, il quale mi chiedeva eh, per chi, come lui, che eh, magari lavora da lunedì a venerdì, da mattina a sera, la sera arriva a casa stanco, eh, insomma poco tempo, da dedicare allo studio e basso, quale può essere un approccio o un eh, programma di studio in, questa, in quelle occasioni lì, allora, non è, non è una domanda semplice a cui rispondere, nel senso, la mia esperienza è un po' particolare, perché io a parte i primi anni, dopo, diciamo, dopo la scuola in cui ho fatto tutt'altro, eh, poi, un eh, discorso lungo che magari farò in un un'altra occasione, però, ho sempre fatto musicista, quindi ho sempre avuto tante ore a disposizione, tranne ovviamente i giorni in cui uno suona dei eh, periodi tipo l'estate, praticamente non studio mai perché sono sempre a giro, però ecco diciamo linea di massima io ho più ore ovviamente da dedicare allo studio, oltretutto soffrendo anche di insonnia ho sempre sfruttato diciamo, la notte per, per studiare. Comunque eh, provo a mettermi ne, nei panni eh, di chi come Antonio appunto ha poco tempo e io eh, ripensando un po' anche a determinati momenti de, della mia vita eh, nei quali magari avevo più impegni e quindi meno tempo per studiare io mi facevo eh, innanzitutto degli schemi di argomenti che volevo approfondire in quel determinato momento. Per esempio, avevo lacune nella lettura? Scrivevo allora: lettura. o lacune nel timing? Timing. Eccetera, eccetera. Poi, eh, quindi, per gli obiettivi che, che vogliamo, eh, gli argomenti che vogliamo eh, approfondire, su cui vogliamo lavorare, i nostri obiettivi. Eh, poi, cercavo di unire. Paio, diciamo un paio di argomenti insieme quindi faccio un semplice esempio se vuoi lavorare sulla velocità per dire e sulla conoscenza degli arpeggi su tutta la tastiera posso inventarmi degli esercizi che eh, mi fanno lavorare allo stesso tempo su entrambi eh, gli argomenti quindi farli magari col metronomo eh, voglio fare tutti gli arpeggi minori oppure su due eh, ottave e via dicendo quindi in questo modo faccio un esercizio che però eh, mi fa lavorare sia sulla mano destra e eh, sulla velocità se proprio su due argomenti a caso, e sia sulla eh, conoscenza appunto degli arpeggi. Altro consiglio: eh, quando non si ha il basso, dietro eh, si può, dipende poi ognuno da cosa fa nella vita e che possibilità ha, eccetera. Però, diciamo, linea massima. Io cercavo eh, sempre di fare qualcosa anche quando non avevo appunto strumento a disposizione un'idea può essere quella di, eh, di usare delle app come avevo già detto qualche lezione fa che ora si trova di tutto ragazzi e, ad esempio le app per gli l'ear training che magari c'è anche delle, quelle a quiz che fanno sentire due note devi riconoscere l'intervallo quindi eh, Dici magari cos'è una sesta maggiore una settima minore? Settima minore, Indovinate per dire, oppure quelli che ti stimola la velocità della lettura, ad esempio ti da una serie di note e devi indovinare nel minor tempo possibile, può essere un'altra idea, oppure mettere eh, delle app più rivolte a, al timing, quindi che c'era addirittura de delle applicazioni che dovevi, son eh, col tap, diciamo, col, col dito, eh, fare le varie figure ritmiche. Sono, sono tutte idee, sono tutte cose che ho fatto io perché eh, mi piacevano, però non è detto che <ride> possano essere più utili. Eh, altra cosa, l'ascolto. Ecco, questo invece è una cosa seria. L'ascolto, secondo me, è la base di tutto. E quindi se avete modo anche, so che lavoro fate, però se avete modo eh, ascoltare musica e ascoltare vari tipi di musica, vari generi, eh, anche cose che magari eh, all'inizio diciamo no, questo non proprio la musica classica, no, un, sforzarsi un pochino e, e provare perché vi assicuro che in ogni genere musicale, in ogni epoca, in ogni stile, c'è sempre qualcosa di bello eh, tranne nel metal, <ride> non scherzo quindi questo è un altro consiglio, l'ascolto e poi per esempio io quando sentivo dei brani alla radio eh, magari iniziavo col dire questo brano è maggiore scrivevo, segnavo il titolo, poi quando arrivavo a casa andavo a vedere poi iniziavo. Questo brano gira su primo, quarto, secondo minore, quinto. Mi segnavo, scrivevo cosa avevo pensato, andavo a casa e verificavo. Questo poi aiuta o con le melodie, con gli intervalli, questa melodia inizia con una quinta, invece una quarta, per dire. <ride> Quindi è tutto materiale che comunque assorbiamo, ci aiuta un po' a non sviluppo l'orecchio eccetera eccetera anche quando appunto non abbiamo lo strumento di essere invece quando eh, siamo diciamo a casa e eh, abbiamo quell'ora quella mezz'ora quelle due ore ognuno poi ha il suo tempo eh, il mio consiglio numero uno è quello di, di spegnere eh, i telefoni staccare i social eh, perché magari un'ora eh, però sfruttata bene vale più di sei ore in cui uno una volta va a bere il caffè una volta risponde all'amico, una volta manda messaggi, fa post su Facebook eh, quindi quell'ora lì dico, eh, l'idea di quello studio e basta, quindi poi ovviamente ognuno eh, magari ha figlioli che fanno casino o la moglie che, che rompe le scatole parlo piano si sa mai, <ride> no? Per quello si va d'accordo perché siamo musicisti tutti e due, quindi ci si capisce a vicenda. Eh, scherzi a parte, e, ultima cosa, io ho trovato anche ecco negli anni: eh, cioè, ultima cosa perché poi vola il tempo, le lezioni diventano troppe lunghe, diventano troppo lunghe, e ho difficoltà poi a caricarle, eh, quindi farò. <ride> puntate per ogni argomento perché sono tante le cose da dire effettivamente io ho trovato eh, un programma ora sono passati anni a ricordarsi il nome eh, era comunque una specie di app pensata per gli studenti sicuramente ora ci saranno anche più più diciamo innovative più tecnologiche però mi permetteva di fare diceva, inserisce le materie, che era ovviamente dedicato appunto a studenti, delle superiori, così. Io invece mettevo... via il microfono, ma fa Io invece mettevo il... Eh, per dire, eh, mano destra, poi lettura, solfeggio, armonia, eh, tecnica, eccetera, eccetera. Mettevo mezz'ora, eh, un'ora... 15 minuti con degli obiettivi e questo mi aiutava un po' a, a programmarmi lo studio, può essere un'altra idea e una, un ultimo consiglio che vi do quando siete stanchi soprattutto appunto per chi arriva la sera a casa dopo una giornata di lavoro eh, o non o lasciate perdere che volte studiare contro voglia. Più che produttivo e proprio fa, fa, fa peggio che meglio. Eh, oppure dedicatevi solo alle cose che vi danno più, più piacere nel senso: per me suonare poi i brani è la cosa più appagante. Quindi, se un giorno non, non ho voglia, non ho la testa, perché ho pensieri, eh, però magari voglio suonare, eh, faccio dei brani che mi piacciono comunque studio dei brani eh, in particolare, piuttosto che mettermi a fare esercizi, quindi questo è un altro piccolo consiglio che vi do. Eh, mi fermo qui perché se no mi dilungo troppo, però eh, ci sarà un seguito perché è un argomento interessante che secondo me può, eh, può essere utile per, per molte... Eh, per molti bassisti per molti musicisti non è semplice l'organizzazione dello studio non è semplice e ci sono tantissimi fattori che influenzano poi eh, ognuno di noi insomma però si può sempre trovare una soluzione comoda eh, e diciamo si può ottimizzare anche quel poco tempo che abbiamo per migliorarci, per appunto per studiare. Eh, Antonio, io spero di in qualche modo di averti dato degli spunti, però in dieci minuti non è semplice. Eh, a tutti voi ragazzi vi chiedo gentilmente di eh, lasciarmi un mi piace se trovate queste lezioni interessanti, eh, altrimenti c'è sempre il pollice in giù, oppure eh, di richiedermi qualche lezione su determinati argomenti che volete approfondire, quindi ho cover, ho tutti gli argomenti teorici, tecnica, fretless, eccetera, eccetera. Eh, se vi piacciono condividetele così piano piano ci mi esploseremo. Diciamo mi ingrandisco io ma diventeremo poi una community perché comincia a essere veramente un, bel, un piacere eh? ricevere tanti commenti, eh, mi piace. Vi saluto, vi auguro una buona serata e poi ci vediamo al prossimo video.